Ciao a tutti, un paio di giorni fa avevo fatto un video brevissimo dove rispondevo alla domanda come faccio a trasformare una fotografia in un disegno al tratto. Io l'avevo fatto per rispondere nel... con il metodo più veloce possibile, insomma ho mostrato un... un paio di funzioni di Clip Studio Paint che permettevano di fare questo alla svelta. Mi è venuto il dubbio che qualcuno potesse prenderlo per eh, un'indicazione un effettiva su come eh, disegnare utilizzando una fotografia di riferimento. No, si trattava semplicemente dell'illustrazione di come funzionava quello strumento che si chiama Extract Line che si trova qui in Clip Studio Paint e quindi di, di, di come poteva essere utile, ma in nessun modo voleva essere una lezione su come eh, trasformare, come fare un buon lavoro insomma, perché infatti il risultato era piuttosto scarso. Allora ho pensato che forse valesse la pena far vedere un attimo come effettivamente i, a volte io utilizzo le, delle fotografie per i miei sfondi. Ovviamente questo è il metodo che io utilizzo e ognuno può, può fare come preferisce insomma. Allora questo è un esempio di, un, di uno storyboard dove ho utilizzato una fotografia come sfondo. Eh, è una cosa che, che faccio se, se ho, soprattutto in fase di storyboard è la cosa migliore nel momento in cui si ha delle fotografie soprattutto se la sceneggiatura richiede dei posti ben precisi e spesso nei miei storyboard ci sono situazioni del genere possono essere fotografie che ho fatto io possono essere fotografie reperite online e ovviamente non sto qui a dirlo ma dovete avere il permesso di fare quello che state per andare a fare quindi utilizzate fotografie di pubblico dominio o marcate per poter essere riutilizzate oppure compratele e fatevele da voi, però insomma ovvio che la fotografia deve essere una fotografia della quale avete i diritti di fare quello che state per fare. Altrimenti anche i, dei rendering tridimensionali se avete realizzato il vostro sfondo con un programma di modellazione 3D eh, anche allo stesso modo si, si procede se si è fatto un, un rendering, almeno io procedo quando faccio de, degli sfondi con un, con un programma di modellazione 3D. Allora, in questo caso c'è appunto una fotografia, Io ho, la fotografia è stata mascherata nelle parti che non mi interessano. E allora, come procedo? Prima di tutto vado a duplicare per, per sicurezza il livello della fotografia, lo piazzo eh, sopra dove andrò a fare gli inchiostri, levo la visibilità alla fotografia originale Porto al 100% perché di solito negli storyboard abbasso l'opacità delle fotografie e la riporto al 100%, levo momentaneamente, il anzi levo del tutto la maschera che avevo fatto, magari già che ci sono butto via il resto della fotografia che non mi serve e vedo il, il risultato che mi dà intanto il, il filtro che abbiamo visto nell'altro video come vedete il risultato è uno schifo perché Perché la fotografia è a bassa risoluzione e per la maggior parte questi, questi tratteggi si tratta di eh, non di bordi ma dei bordi dei pixel perché i pixel sono così grossi che per Clip Studio Paint diventano delle informazioni e quindi ottengo tutte queste linee mh, eh, verticali e orizzontali quindi prima di tutto quello che vado a fare è applicare un filtro di sfocatura gaussiana alla fotografia. Se voi avete lasciato il, um, il filtro extract line eh, l'anteprima vi mostra già il risultato. Quindi con una sfocatura gaussiana in pratica vado a liberarmi dei pixel. Ovviamente perdo di qualità ma la qualità comunque non c'era do ok, adesso ho un, un risultato nel quale perlomeno non ci sono più i pixel ma ovviamente è orribile allo stesso modo prima di tutto levo il riempimento in nero perché nel caso di, di questo disegno non mi serve dopodiché eh, metto un attimo di spessore in più, lo porto a 1 la soglia di rilevamento del bordo provo con dei numeri maggiori per, per avere meno righe Oppure meglio ancora proviamo un attimo a levare, lo rimetto dove era, levo alcuni dei bordi. Qua ci sono destra, sinistra, su o giù. Per esempio se la vostra luce eh, arriva da in alto a destra come me la immagino in, questo, in questa scena potete per esempio levare, provare a, a vedere che succede se levo il bordo destro e il bordo superiore oppure bordo destro e bordo inferiore in questo modo magari il risultato già è qualcosa di migliore la soglia la alzo ancora un po' mi interessa più che altro che catturi semplicemente un, un pochino di quel, di quel senso di mattoni se, se sono convinto adesso vado semplicemente a rasterizzare il livello il livello è diventato un livello normale metto monocromatico solo nero regolo un pochino quanto voglio tenere diciamo lì e questo lo prendo come punto di partenza per tutto il resto. Allora metto il mio storyboard in blu in maniera da poter lavorare meglio e ehm, vado a ripristinare l'immagine dietro che avevo tenuto da parte. Mi risposto sul livello che mi interessa, su, su cui mi interessa lavorare e butto via tutta la parte che non mi serve, beh magari quella lì la tengo, oh, ecco qua quindi prima di tutto butto via. Adesso ho la fotografia ancora sotto di riferimento e cosa faccio? Con, il, eh, con lo strumento righello righello prospettico, utilizzo la prospettiva dell'immagine per andare a cercare il, la prospettiva quindi ho scelto lo strumento righello prospettico, uso una delle righe leggibili che siano parallele nella fotografia e vado a prenderla di qua e di là ed ecco che ho una linea dell'orizzonte Adesso che ho una linea dell'orizzonte, questo sarà l'orizzonte anche di tutto il resto del mio disegno e in effetti corrisponde eh, sulla linea dell'orizzonte ogni cosa è, è una riga orizzontale. Quindi vedete qua nella porta si vede chiaramente. Adesso vado a cercare l'altro punto prospettico. Siccome non è molto leggibile, io di solito cosa faccio? Prima di tutto vado semplicemente a mettere un punto qualsiasi qui sulla, sulla stessa riga dell'orizzonte dopodiché se con CTRL, cliccate il righello prospettico tasto destro fissa il livello eh, visivo in questo modo l'orizzonte non si sposta e voi potete andare a cercare il vostro secondo punto di fuga con più facilità ecco qua se ce ne fosse un terzo anzi la esagero un po di più perché sinceramente è troppo poco leggibile ecco se, se ce ne fosse un terzo in questa fotografia c'è un, un, un leggero eh, punto di fuga verso il basso ma perché si vede che queste righe non sono esattamente verticali ma nel, um, per questo tipo di inquadratura eh, io non, non consiglio di andare a, a cercarlo è, è troppo sottile la, la differenza tra una riga verticale e questa mi risposto su questo livello qui metto in rosso come di solito metto i livelli degli inchiostri e adesso che ho il righello prospettico pronto vado a tracciare le parti di disegno che ovviamente nella fotografia non ci sono adesso è solo questione di pazienza Ovviamente, siccome ho messo il regalo prospettico, riesco tranquillamente a utilizzare con molta facilità gli strumenti per disegnare a mano, diciamo, e andare a correggere piano piano. Qua probabilmente ci dovrà essere una grondaia, anzi, facciamola diritta, se ho deciso di andare a fare... E adesso non è che, che, che sono liberato da, dal peso di dover disegnare comunque quello che devo fare però avere una guida delle righe delle righe già cominciate diciamo o soprattutto in, in certe zone come il il muro delle righe che introducono un, uh, un sufficiente rumore diciamo un, una parte del lavoro già fatta adesso piano piano adesso levo anche lo storyboard ah sì, qua ho cambiato leggermente ecco. qui ovviamente non, non si scappa bi bisogna disegnare perché il risultato dell'automatismo non è mai un granché ci può dare una mano in fase iniziale, dopodiché sta a noi procedere e, e, e metterci anche la nostra mano e il nostro stile. Adesso questa parte del video potrebbe diventare tediosa nel senso che non faccio altro che continuare a disegnare mostro giusto un pochettino come proseguirei però mh, qui adesso no, non c'è altro da fare che, che procedere con, con un normale disegno solo che abbiamo la guida della fotografia sotto che, che ci può aiutare eh, sia come se fosse una matita come, come se, qualcun, se, se la fotografia facesse il ruolo della matita e, e io vado a inchiostrare utilizzando la fotografia come riferimento adesso vedo giusto di arrivare alla fine di questa parte Poi qui avrò il personaggio per cui non è particolarmente importante come viene la parte lì sotto per ora non me ne preoccupo più di tanto. Ecco qui c'è un, un dettaglio che ovviamente è venuto malissimo, lo butto via del tutto e lo ridisegno. Ho no. fatto un salva per abitudine. Anche questi non, non mi soddisfano molto. Questo qua del, del cespuglio invece probabilmente è utile, così non devo fare altro che andare a giustificarlo un po' meglio. Dopodiché quando levate la fotografia da sotto a un certo punto cominciate ad avere la sensazione di, di come sta avvenendo e potete cominciare a, a non utilizzarla più, non ne avete più bisogno, è come se, aveste, se, se doveste semplicemente inchiostrare e a un certo punto cancelliate la matita. Ora si può procedere senza, senza più l'ausilio della fotografia. La cosa interessante è che adesso che la prospettiva è stabilita è molto comoda anche per quelle parti di disegno che non, do, per le quali non ho a disposizione la fotografia quindi per esempio vediamo la, la eh, Come vedete il regalo prospettico mi aiuta in tutte queste situazioni. Qua posso inventarmi una fioriera. E magari anche che ne so se c'è qualcosa come una siepe anche qui io prima procedo con delle righe molto nette fatte con righe lo prospettico per poi andare a cancellare e a correggere e a trasformare in qualcosa di più naturale attraverso l'uso del segno Comunque insomma qui a questo punto la fotografia non c'è più e non serve più ma il, il punto di partenza che mi ha fornito è stato ottimo sia per la scelta de della prospettiva sia per, eh, per darmi per esempio appunto que questa sporcizia sul muro che eh, è venuta molto comoda adesso se levo momentaneamente qua lo storyboard eh, adesso posso vedere che qui per esempio è molto povero, questa parte qua è venuta male, la correggo, sistema, eh, insomma ora, ora è un mio disegno ecco e quindi si tratta semplicemente di, di, di farlo diventare, di renderlo al meglio insomma. potrebbe esserci, ecco, questo marzo, questa riga nera per esempio non sta molto bene, la levo ed ecco qui adesso mancano i personaggi per cui dipende da dove metterò i personaggi lo andrò a finire quando faccio i personaggi però il, il risultato è questo a partire dalla fotografia insomma qua ho messo delle righe di legno che vedo adesso che stanno malissimo molto meglio metterle qua su Scurire un po' qui sì, adesso no, non riesco a fermarmi perché come al solito ogni volta che si vede quello che potrebbe essere migliorato finisco per perdermici e ci rimango comunque adesso mh, era per farvi vedere che quello che era contenuto nell'altro video era solo ed esclusivamente un primo inizio che poi assolutamente va, va, va concluso con serietà in quello che è un, un disegno vero e proprio insomma ok grazie mille e alla prossima